In questo libro strepitoso e in questo audiolibro altrettanto strepitoso. Allora Tom, Tommaso, eh, raccontiamo che cosa ha significato per te eh, affrontare la lettura di questo, di questo grandissimo libro. E... Ecco perché appunto è un viaggio che abbiamo fatto insieme, ma la voce è la tua e, e, e quindi voglio che tu spieghi a loro che cosa significa leggere un libro di questo genere. Per me sostanzialmente non è diverso il rapporto che può esserci con eh, eh, tutti i libri che abbiamo letto precedentemente qui a, a Emmons, eh, perché sono stati anche tutti libri molto impegnativi, linguisticamente soprattutto, non soltanto per eh, la lunghezza che eh, ha Il nome della rosa, il, il pendolo di Foucault, Il libro di Dickens, eh, la cosa per me impegnativa, anche perché è richiesto un tempo eh, lungo eh, proprio di suo, proprio per eh, ragioni proprio tecniche, mm, è stato, se, almeno per me, eh, essendo un libro anche fatto per, in parte per frammenti, cioè ci siamo accorti a lettura finita che è un libro che eh, non leggi soltanto per, per la storia, la storia insomma è, eh, è risaputa, è, riguarda l'assedio di, Stali di Stalingrado, ma anche in senso verticale perché eh, si incontrano anche tanti personaggi che possono durare mh, lo spazio di un capitolo e, e non, non ritrovarli più, quindi questo ha significato anche, ehm, anche un... Ehm, come dire come se ogni momento fosse, fosse anche stato chiuso in se stesso e che quindi il libro ricominciasse ogni volta eh, nel senso che ogni capitolo poteva costituire di per sé già un libro e ogni capitolo va detto è veramente eh, pesante come, eh, come un meteorite insomma eh, di grandissime dimensioni come, grande come un pianeta eh, non nascondo, ma non per una questione proprio di, di, di, di vanità, eh, che abbiamo dovuto fermarci spesso, sia io che, che, che Flavia, proprio per la, la, la grossa emozione, non soltanto di quello che veniva raccontato, ma anche per la potenza dell'arte che eh, è riuscito Vassili Grossman a, a infondere in queste, in queste pagine. Eh, non va dimenticato che questo è un libro che ha rischiato di non essere mai pubblicato perché, se non ricordo male, fu sequestrato dal, dal KGB, se non sbaglio, sì, no? Sì, sì, assolutamente. E quindi Vassili Grossman ha dovuto ricostruirlo eh, una volta che appunto ha potuto riottenere il manoscritto, l'ha dovuto rimettere insieme, quindi c'è qualche cosa che ha a che fare almeno nella percezione che ne ho avuta io eh, leggendolo. Eh, Proprio un, un lavoro di ricostruzione su qualcosa di, di già distrutto, no? Cioè eh. di un popolo che era stato distrutto, ma di un romanzo che era stato distrutto, che conteneva quel, la memoria di quella, di quella di quell esperienza, insomma, vorrei dire. Ecco, eh, poi, se dovessi dare una sintesi, eh, questo è un libro che il cui tema centrale è la bontà senza scopo perché ci sono diversi episodi eh, dove uno dei perso molti personaggi me ne ricordo uno in particolare dove c'è una, a un certo punto quasi verso la fine del libro la cattura di, di soldati tedeschi da parte dei, dei russi questi soldati vengono portati di fronte alla popolazione del quartiere dove, dove vengono scovati e c'è un'anziana signora che vorrebbe fare fuori insomma il, uno di questi soldati. Eh, e la faccio breve il gesto che questa donna sta per compiere sembrerebbe quello di appunto tirargli una sassata ucciderlo e invece alla fine gli consegna un pezzo di pane dicendogli to mangia dopo aver assistito appunto a una, a una scena atroce del, mi pare del ritrovamento del cadavere di una fanciulla in questo covo uh, e, ed è bellissimo il momento in cui eh, poche righe dopo uh, Vassili Grossman fa dire a questa, a questa figura che ripensa anni dopo a questo gesto quanto sono stata stupida riconsiderando quel gesto alla luce del, di, di, di, di molti anni più tardi dell'avvenimento. Ecco, questi personaggi hanno spesso queste... soprattutto i personaggi cosiddetti umili hanno spesso questi queste eh, questi, io voglio dire improvvise illuminazioni su se, stessi, ma, su se stessi ma in realtà sono degli aspetti che servono anche a mostrare quanto è stato fondamentale il rapporto eh, soprattutto della, della cosiddetta gente comune insomma, della, delle persone di cui non resta, non resta traccia se non attraverso dei gesti eh, che, che magari nessuno ricorderà, non, non esisteranno magari nei libri di storia, ma sono quelli che, che fanno sì che questo romanzo, perché è un romanzo anche, non è solo un romanzo, è anche tante altre cose, è, è anche un trattato filosofico in molti punti, ma la forza straordinaria è data dalla, dalla presenza costante di queste vite di umili che si sentono mancare il terreno sotto i piedi. Ecco, io mi sento molto, non solo piccolo quando parlo di queste cose, ma è un libro che ti fa scoprire, mh, senza, senza intenti eh, moralistici, eh, di, cosa, di cosa si è capaci, soprattutto in un, tempo, in un tempo che noi, io almeno non ho conosciuto, ma che... quello di guerra, ma che... Eh, Porta veramente alle estreme conseguenze quello che, che sotto uno sforzo enorme dettato dalla carenza di cibo, dalla, dalla estremizzazione degli eventi, che cosa è in grado di, di, di portare fuori uh, l'umano. Mi viene in mente una parentesi che ha sempre a che fare con quel periodo, però, riguarda la battaglia di, St di Leningrado, sempre per corroborare. Uno di questi aspetti del libro. C'è questo evento uh, in cui uh, appunto la città di Leningrado sta per essere è stata conquistata da, da, da Hitler. E qualche giorno prima appunto, viene chiamato Shostakovich a mettere insieme l'orchestra uh, perché suoni uh, la Settima Sinfonia nota come anche Leningrado. E una delle cose veramente estruggenti potenti è che a leningrado era rimasta soltanto la radio come mezzo di comunicazione e certi giorni i funzionari della radio erano talmente talmente estremati dalla fame che non riuscendo a, a fare i programmi mandavano semplicemente il ticchettio dell'orologio quindi si accendeva radio leningrado e si sentiva il battere del tempo un metronomo, eh, una forma di musica, quindi, e questo faceva sì che le persone eh, si raccogliessero attorno appunto alle radio, e facessero, nonostante appunto la capitolazione fosse imminente, li tenesse uniti. A un certo punto succede che un giorno, per 45 minuti, questo ticchettio non c'è più. Non sono riusciti ad arrivare alla radio, ad accendere il metronomo, non ce l'hanno fatta. Panico. Eh, questo per dire che cosa? Eh, per tornare alla, alla sinfonia Leningrado, famosa come Leningrado di il Shostakovich, il generale che, ed è uno dei generali Govorov che c'è dentro anche il libro di, di Vita e Destino, questo evento non è raccontato nel libro, però dà la misura di, in grande, volendo, un, di quel gesto che ho raccontato della, della donna che invece di dare tirare una pietra a questo soldato gli darà un pezzo di pane. Bene, viene convocata l'orchestra, l'orchestra di persone che anche loro stanno soffrendo la fame, sono stremate, non ce la fanno più, fanno una prova che non riesce ad arrivare alla fine, nemmeno tanto questi hanno fame, hanno dovuto avere porzioni raddoppiate di cibo, portandole via quindi a tante altre persone, perché è un'orchestra complessa quella della settima eh, sinfonia eh, strumentalmente è ricca proprio di, di, di, di, di suonatori e, e richiede un impegno fisico emotivo e fisico notevole fatto sta che il generale Govorov, che è presente, ripeto, anche nella, nella, nella, in vita e destino a un certo punto, insomma, dice al suo aiutante, di, eh, di girare gli altoparlanti verso il fronte tedesco in modo che sentano la musica e di far sì che anche durante il pianissimo dell'esecuzione eh, non, non ci sia fuoco d'artiglieria, non piovono bombe perché devono arrivare al nemico e pare che, questo magari è un racconto apocrifo però pare che uno degli ufficiali tedeschi quando comincia questa musica eh, abbia detto, sentendo questa settima sinfonia di Shostakovich non li batteremo mai questo eh, racconto che mi sono permesso non c'entra con vita e destino, non c'è, ma ce ne sono di racconti simili. Eh, racconta moltissimo anche di questo abisso russo, che è la battaglia di Stalingrado, che è stata decisiva, altrimenti certo. diciamo... Uh, saremo qui oggi probabilmente l'assetto europeo sarebbe e linguistico sarebbe certo, com completamente diverso, quindi c'è proprio il racconto anche di una, di una guerra culturale, eh, sì. è molto complesso e, e, ed è giustamente protratto uh, per 750 pagine proprio perché uh, il lettore alla fine, almeno il lettore che sono stato io, si trovasse veramente di fronte a una sorta di Everest eh, vertiginosissimo da, da affrontare da restituire possibilmente nella maniera più non so se ci sono riuscito appropriata possibile rispetto al fatto che è un, è un, è un libro che alla fine veramente ti toglie il, il fiato e non soltanto in termini emotivi ma proprio in termini proprio di impegno si tratta per me che l'ho letta come di una sorta di maratona forse la più, eh, la più difficile fatta, proprio perché eh, non essendo un libro, libro d'arte, eh, che cosa vuol dire? Non è intrattenimento. E quindi lo dico anche con, una, con orgoglio rispetto alla, alla, alla parola, proprio perché, ripeto... Eh, per me era un segno non da poco il fatto che in diversi momenti ci siamo trovati a, veramente a doverci fermare dalla commozione proprio profonda, autentica, senza mai nessun ricatto, senza mai voler da parte di, di Grossman eh, esserci un ricatto nei confronti del lettore che gli imponesse di piangere o di stare male o di... Ecco, io mi esprimo così, magari in maniera piuttosto mh, riduttiva, però veramente... Eh, penso che sia questo l'aspetto più, più, più eh, che mi, mi viene così da ricordare anche a parlarne adesso a distanza di qualche mese da quando abbiamo terminato la lettura io sono, sono assolutamente d'accordo su quanto ha detto Tommaso. Io, eh, cioè Tommaso leggevi, io stavo dall'altra parte e lo ascoltavo, l'ho seguito dunque eh, in tutte, diciamo, tutte le pa pagina dopo pagina. Allora, per me eh, eh, questo è un libro che eh, io avevo letto per fatti miei tanti anni fa, 7, 8, 9 anni fa, e mi aveva profondamente colpito. Ehm... L'ho riaffrontato e, e, e l'impatto è stato di nuovo fortissimo. Poi magari raccontiamo quella storia del Guardian, Tommaso, ah, Pride, sì. che è molto interessante. Allora, per me cosa ha significato? Cioè, ci sono due tipi di lettura per me che li affronto, cioè io che ascolto loro che leggono per me. C'è il grande libro che conferma di essere grande e c'è il libro invece che conferma di avere tantissime fragilità. Perché la lettura ad alta voce, lo sappiamo benissimo, Tommaso non perdona. Ecco, questo è un libro che ha confermato totalmente per me, che sono stata la prima ad ascoltare Tommaso che lo leggeva, la sua grandissima forza. Eh, Tommaso l'ha definito eh, pesante come un meteorite, ma quello, eh, mi permetto di dire, eh, non è pesante come libro, è pesante nel senso che ha un peso talmente forte, e un tale impatto su di noi come lettori che è un libro a cui non possiamo essere indifferenti. Assolutamente E così io di giorno in giorno Di pagina in pagina Ho vissuto, rivissuto esattamente quello che avevo vissuto Anni fa leggendolo Ancora con più forza Perché ho condiviso questa cosa con Tommaso E veramente ci sono stati dei momenti Non era possibile andare avanti proprio Ed è, ed è, è ci sono C'è una linea verticale C'è una linea orizzontale C'è una storia E poi ci sono questi personaggi che a volte eh, ritor ritornano, ritornano e ritroviamo fino alla fine del libro, a volte appunto, come ha detto giustamente Tommaso, scompaiono, ma rimangono dentro, perché in realtà questo è un libro, c'è cioè una sorta di grandissima commedia umana cioè qui mm. c'è tutto c'è tutto, c'è la disperazione c'è l'amore, c'è l'odio, c'è l'antipatia c'è anche un po' di umorismo c'è veramente e c'è questa cosa che abbiamo detto all'inizio appunto, della, almeno una delle cose che più mi è rimasta eh, impressa questo tema della bontà no? come, come non organizzata cioè il fatto che eh, ad esempio nel libro vengano raccontate le ideologie naziste e, e, e comuniste dove viene messo al centro un uomo ideale che non esiste se non appunto nell'ideologia e poi vengono commessi atti di, di bontà di gran lunga più rivoluzionari come questo gesto della anziana signora che di cui abbiamo raccontato, oppure quello di questa orchestra che si mette insieme, di questa città, no? attraverso la sinfonia, attraverso che cosa può fare la musica e quindi anche che cosa può fare un romanzo, in questo senso, che cosa può fare la grande letteratura rispetto proprio anche alla, a ciò che conserva, almeno per me, di un popolo, perché per esempio noi questo è soltanto un, un inciso, non voglio uscire dal dal seminato appunto che non abbiamo in italia noi cose così ecco quindi non, non abbiamo dei romanzi questo abbiamo ben altre cose però eh, ecco una cosa che mi piace, che mi piace eh, dire citare eh, che dice il grande eh, paolo nori che è eh, appunto un, uno scrittore di. Eh, uno slavista appunto che questo non è secondario vale per tutti i romanzi russi che magari ti intorcini per le prime 30 pagine su, su, su questi nomi che sono sempre a gruppi di tre uno, uno magari si chiama alexei alexandrovici bah, Brown, e ogni volta viene ripetuto per le prime 30 pagine se superi fai questo sforzo poi comunque eh, ed è veramente caratteristica dei romanzi russi, come dice lui: eh, ti ripagano e se sei fortunato ti fanno anche male, eh, molto. Sì. È, una, è una grande verità. È quella. una grande verità quella. Eh, ci tengo, è. no? Perché, uh, perché è vero, appunto, se, se, se, se, se, se, se, se, se c'è una cosa che questo romanzo fa insieme a tantissimi altri è che fanno male ed è una gran fortuna, secondo Nori. Ripeto: è, è vero. Nulla di masochistico però, no, no, no, tutto no. legato all'arte. Assolutamente, cioè è, è giustissima questa cosa e vorrei anche aggiungere un'altra cosa, ti fanno male ma al tempo stesso, e devono farti male, perché se ti fanno male vuol dire che hanno proprio colpito, ravanato, come diciamo a Milano, laddove il cuore batte, la mente corre, l'anima si libra. Ma c'è anche da dire che ci sono dei momenti di gran... veramente consolatori. Per esempio uno dei momenti più tragici, più difficili emotivamente per me e per Tommaso è stata, non vogliamo svelarvi tutto perché è anche molto appassionante, il momento del, vabbè, della camera gas. Perché qui si parla di tutto, anche ah, sì. di Shoah, anche... in cui c'è una, una, donna, una, donna... una donna che diventa madre nella camera gas. E non diciamo veramente ci siamo dovuti, è stato uno dei momenti di, di sì. strazianti per noi, proprio di disperazione sì, sì. però eh. siamo usciti devastati, ma al tempo stesso questa consapevolezza della bontà di cui parla lui, cioè eh, l'essere umano eh, ha sempre una chance tra virgolette salvi, di salvezza, cioè di, di redenzione non, non voglio usare questa parola in termini cattolici, ma proprio di riscatto ecco, cioè in questa immane tragedia dove succede veramente di tutto, eh, anche quella scena è una scena che ha tenerezza, che ha amore, eh, per cui eh, fa male questo libro in modo sano, ma fa anche molto bene. Cosa sì. Dici? sì, direi proprio di sì, proprio detto semplicemente come hai benissimo detto, sì, sì perché... Uh, guarda, Devo dirlo, è un libro che poi ti resta... Io penso e credo che ha a che fare con la cosa che stavi citando del, del giornalista del Guardian no? che racconta, se non ricordo male, che è rimasto... ne è uscito dalla lettura dopo settimane. In effetti è stato così. Ma non è stato... Adesso noi non vogliamo sembrarvi eh, neanche, davvero eh, degli esaltati. Eh, no perché... Il libro impone veramente se stesso in maniera, in maniera proprio perentoria, quindi può essere anche spossante, ma spossante emotivamente, talmente spossante appunto che eh, per quanto tu ne sia ripagato, e lo sei come lettore, eh, non riesci... Insomma, No, io non so se i libri che, che funzione debbano avere i libri, io non lo so. Posso dire che su di me la lettura di questo libro, e quando ci ripenso è così, eh, forse perché l'ho letto anche nell'età giusta, eh, per me almeno. Eh, veramente può sembrare un claim pubblicitario però davvero una pietra miliare io non lo so se sia il più grande libro del novecento ognuno ha il suo questo punto non è il, lo scopo è dire questo libro ha una sua utilità sì sì senz'altro ce l'ha se non altro perché ti restituisce un senso della storia come noi oggi non abbiamo più mm. ad esempio, almeno per persone di una certa generazione che hanno ancora la percezione di, anche soltanto vaga di che cosa è stato uh, il tempo fino al 1989 e poi dalla fine dal crollo del muro e dal fine della mm. storia per come l'abbiamo sempre intesa eh, fa, è veramente almeno per me ha costituito una sorta di ponte anche eh, di memoria tra presente passato e, e futuro, insomma è un libro che può stare con te per molto tempo, anche molto tempo dopo che lo hai finito, insomma non, non infatti ti ricordi noi siamo, abbiamo finito, di è quasi un libro a... sapienziale assolutamente assolutamente, no, ma è un, libro, è un romanzo, è un, libro, è, un libro, è un libro è un trattato filosofico ed è un romanzo anche che racconta la storia del novecento sì. Per chi non, non volesse sapere nulla, cioè per chi volesse leggere un libro che racconta il cuore del Novecento, il cuore del, del Novecento occidentale ovviamente, oh. potrebbe benissimo leggersi Vita sì, e destina. Assolutamente. No? Dice, sì, eh. sì. E poi c'è questa cosa che quando abbiamo finito di leggerlo, vabbè ci abbiamo impiegato molto tempo, ma questo è stato anche bello, più di un anno insomma, l'abbiamo letto eh, con degli intervalli, in mezzo, ma ci ha accompagnato, sì. veramente, come dice questo, questo giornalista del Guardian, cioè siamo usciti, ti ricordi, storditi, storditi, storditi cioè è cioè, cioè, cioè rimasto dentro proprio, c'è cioè, storditi e, e emotivamente molto, molto, molto sì. turbato. Sì. Sì. Lasciato... infatti, uh, se posso permettermi, ma solo perché mi viene in mente adesso, quando Kafka dice che appunto ci sono libri che devono essere come un'ascia che rompe il ghiaccio dentro di noi, ecco, diciamo che questo dopo aver pattinato magari con altri libri per, per, per, perché sul, sul proprio ghiaccio perché eh, eh, hanno anche questa funzione insomma anche diversi altri libri però questo in particolare veramente è... Non lo so, eh sì. ehm, ne, ti viene da parlarne anche come eh, sicuramente vi succede anche a voi di, di, di, di non veder l'ora di tornare a casa, sapere che c'è un libro che vi aspetta e, ed è forse il momento migliore eh, della giornata perché eh, entri dentro un mondo piano piano fatto di regole, di personaggi che cominci a conoscere, che popolano proprio realmente ehm, la tua vita e questo è successo, è sempre successo per mia fortuna, mh, ma in questo caso con questo libro veramente eh, sembrava venendo, venendolo a leggere quando venivo a registrare di sentire che va bene parlami non io che lo dovevo leggere ma Grossman che mi parlava eh, è un po' la stessa cosa di quando, quando dice appunto sono io che sono la musica o è la musica che suona me eh, ovviamente dipende da come da quanto è aperta la vita eh, personale in quel momento magari per percepire e lo dico io da lettore quanto possa essere stato io aperto mi auguro abbastanza da aver potuto fare risuonare questo tipo di, eh, di materiale e, e anche di musica eh, dentro, insomma, quanto abbia potuto vibrare attraverso anche la mia voce, perché eh, lo scrittore comunque, <ride> è un po' come quando si fa del doppiaggio, l'attore che, che tu vai a doppiare è sempre, è sempre più bravo di te tu devi stare dentro, dentro, questa è una cosa bellissima che, che, che ho sentito dire da, dal grandissimo Massimo Popolizio, ed è vera, la riutilizzo, la spendo qua anche in questa forma, perché significa sempre di, soprattutto quando si leggono questi, questi, questi autori, eh, tu devi rimanere sempre un, un passo indietro, non puoi che rimanere un passo indietro, e te ne accorgi leggendo, perché... Eh, perché ti impongono un ritmo, insomma non puoi costruirci sopra tanto, se riesci ad essere abbastanza aperto da farti almeno tramite, in questo caso, eh, semplicemente per, per ciò che viene descritto e lo si restituisce in modo tale che chi ascolta capisca, eh, forse siamo riusciti a fare un qualcosa di, di, di dignitoso rispetto a a Grossman ecco. questo vale per tutto per tutti gli autori secondo me ma in questo caso in particolare proprio perché non stiamo parlando sia chiaro di un libro di intrattenimento a meno che eh, appunto l'intrattenimento venga confuso con arte ma, ma su questo sono molto verticale molto cioè, in questo, mh, ci sono dei libri che hanno quel, giustamente quel, quell'aspetto e lo devono avere Uh, ma questo invece è come trovarsi di fronte appunto al giudizio universale in Vaticano, secondo me, cioè è, è trovarsi di fronte a questo, a questo tipo di, uh, di potenza, certo. No, non è intrattenimento, anche perché è un libro che ti rimane dentro, non che l'intrattenimento non abbia, diciamo, spessore, però, appunto è un libro in qualche modo da cui puoi non puoi più sfuggire. In realtà ogni capitolo è una storia a sé, e questo è anche assolutamente straordinario. E eh, questa cosa fa sì che, eh, che appunto poi la lettura mh, sia estremamente eh, piacevole, ecco, anche quando l'argomento è, è denso spesso. Però è veramente, è veramente un, un grandissimo libro e tra l'altro Grossman e questi sono alcuni dei momenti preferiti quando entra nella, testa, cioè entra nella testa di Stalin a un certo punto, sì. entra nella testa di Hitler, cioè questo uomo eh, ha scritto questo libro nel 60, non ha visto la pubblicazione, la pubblicazione è venuta nell'80, Grossman era già morto, Entra nella, nella testa e li descrive come uomini piccoli, nulla rispetto a tutta la pletora di altri incredibili personaggi molto più umili infinitamente meno potenti di questi due personaggi. Ma come la sua capacità di entrare nei, nel, nel, nei, nei meccanismi della mente umana, del cuore umano, è, è incredibilmente appassionante. Per cui è un libro che è un audiolibro che, come dire, in qualche modo... Ti rapisce, secondo me potrebbe essere quasi una droga. Io ti dico anche, io sono certa, non vorrei dire bestialità, ma che Vassili Grossman amerebbe moltissimo la, la tua lettura del, del suo libro. Speriamo. Io sono certissima. Speriamo. Veramente. Grazie. Eh, come grazie a te di aver passato un anno e mezzo con me in sala di registrazione. No, grazie, <ride> no. No, perché davvero è, è stato inaspettato, ecco. Vero. Veramente inaspettato. Vero, sì, vero. Sì. Adesso cosa, cosa, cosa, ci, cosa faremo noi per poter replicare una simile? Va bene. Non lo so, vedremo. <ride> il mondo è pieno di... No, il mondo è pieno. Il mondo ha ancora qualche grande libro da direi, leggere. Direi, direi. Va bene. Eh, grazie tantissime, Tommaso. Grazie, grazie a grazie, te, Flavia. Grazie Pride. Grazie a voi. Buona lettura e Buono buon ascolto. ascolto. <ride> grazie. Grazie.